di materie si studiano eh, le scienze politiche propriamente dette si studia eh, l'economia si studia il diritto si studia la storia si studiano le lingue perché il percorso prevede oltre alla lingua inglese un'altra lingua europea l'idea è quella di far sì che i laureati in scienze politiche siano pronti e capaci a leggere la realtà del mondo che ci circonda ed è per questo che è importante avere questa eh, flessibilità e questa capacità di leggere il mondo con lenti diverse le lenti della storia, le lenti dell'economia, le lenti del diritto, della sociologia e via discorrendo i laureati in scienze politiche, proprio per le caratteristiche multidisciplinari del corso, trovano poi come sbocchi, diciamo, nel mondo del lavoro, professioni anche molto diverse fra loro. Eh, dalle professioni classiche delle scienze politiche che riguardano l'ingresso nella pubblica amministrazione, così come l'ingresso nel mondo delle della cooperazione internazionale, quindi si lavora nelle organizzazioni internazionali, si lavora nelle organizzazioni eh, non governative eh, e nel mondo del terzo settore, sia a livello nazionale che a livello internazionale, però voi trovate laureati in scienze politiche che fanno molte altre professioni, sono giornalisti, sono addetti stampa, sono pubblicitari, sono impiegati nelle risorse umane, proprio perché studiare in questo corso significa avere la capacità di adattarsi, avere una mente che coglie eh, sfumature diverse, coglie la complessità dei problemi, che è uno degli aspetti che in questo momento sono anche molto richiesti nel mondo del lavoro, nel mondo delle aziende. Eh, studiare poi scienze politiche all'Università di Siena vi offre delle eh, ottime opportunità per quanto riguarda l'internazionalizzazione, perché nel nostro dipartimento abbiamo molti eh, accordi internazionali sia con il progetto Erasmus quindi all'interno dell'Unione Europea che eh, fuori dall'Unione Europea con accordi con eh, università eh, negli Stati Uniti in America Latina, in Australia, in Giappone eh, un po' diciamo in tutto il mondo e oggi come oggi a poter fare un'esperienza di mobilità internazionale è eh, un elemento molto importante per il vostro curriculum. La nostra eh, università poi in generale e anche naturalmente a scienze politiche lavoriamo molto per quanto riguarda la possibilità che i nostri studenti e le nostre studentesse facciano percorsi di stage e di tirocinio e eh, abbiamo anche una serie di... di di percorsi, di formazione per quanto riguarda l'acquisizione delle competenze trasversali, le cosiddette soft skills, di cui forse avrete sentito parlare. Eh, C'è diciamo un detto eh, che circola molto fra le aziende, che è eh, quello che l'azienda assume per le hard skills, cioè l'azienda la, vi assume perché avete alcune conoscenze e vi manda via perché non avete invece le soft skills, le competenze trasversali, cioè la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di essere flessibili, la capacità di avere empatia e intelligenza emotiva, la capacità di comunicare all'Università di Siena e nel nostro dipartimento cerchiamo di lavorare anche su queste competenze trasversali che unite ad una formazione universitaria offrono eh, un bagaglio culturale importante per i nostri studenti e le nostre studentesse. In più abbiamo un meccanismo di tutoraggio fatto, quindi abbiamo sia degli studenti tutor eh, che dei docenti tutor che accompagnano le matricole nell'ingresso uh, alla vita universitaria, che non è solo e eh, non deve essere solo frequentare le lezioni e eh, fare gli esami, perché all'università si sta anche per, avere, al, per fare altre attività, per partecipare alle associazioni, per partecipare agli organi di governo del Dipartimento e dell'Ateneo, per fare un'esperienza di vita importante. Quello che, ehm, se non ci sono domande, curiosità da parte vostra, sapete sicuramente che il sistema universitario è organizzato con i crediti, eh, quindi ogni esame, ogni, ad ogni disciplina corrisponde un certo numero di crediti, per la laurea triennale è necessario acquisire 180 crediti, in questi 180 crediti sono compresi anche i crediti per la prova finale, per la tesina finale, oltre che i crediti eh, per le lingue e i crediti appunto per stage e tirocinio. Eh? I voti lo saprete, la valutazione degli esami va da un minimo di 18 a un massimo di eh, 30 in lode. Gli appelli dell'esame, anche questo probabilmente già lo sapete, si svolgono nel mese di febbraio, poi nella pausa estiva, diciamo nel mese di giugno e di luglio, e eh, ci sono anche degli appelli, eh, cioè un appello, diciamo una data a novembre e una ad aprile, quindi ci sono ampie eh, possibilità di... Eh, di non rimanere indietro, eh? di poter fare per ciascun anno il numero degli esami che sono previsti e devo dire che i nostri studenti e le nostre studentesse eh, riescono eh, nella grande maggioranza a eh, appunto studiare mantenendo eh, il piano eh, previsto. Fra l'altro i questionari che riguardano la soddisfazione dei nostri laureati che sono raccolti a livello nazionale da a, a Alma Laurea e che sono accessibili eh, al pubblico mostrano quanto eh, gli studenti e le studentesse dell'Università di Siena della, del nostro Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali siano molto soddisfatti del percorso di studio che hanno compiuto e trovino lavoro in tempi anche ragionevolmente brevi. Eh, domande, curiosità? Ok. Allora, ehm, io eh, volevo darvi stamattina eh, così brevemente l'idea di cosa può essere una lezione eh, un, all'università e ehm, sottolineare con questa lezione anche eh, un po' la, la rilevanza di questo approccio multidisciplinare, no? del fatto che a scienze politiche i problemi e la loro complessità vengono affrontati anche da punti di vista diversi. Naturalmente il mio è il punto di vista del, del giurista, perché io eh, lavoro sul diritto internazionale, e quindi mi perdonerete se faccio anche riferimento a, a, a norme, eh? a pezzi di, di, di diritto. Eh? Ehm, ho preparato una piccola eh, presentazione che adesso condividerò con voi, eh, forse sapete perché magari l'avete già usato Google Meet nel momento in cui io faccio la presentazione non vedo eh, e condivido lo schermo con voi non vedo la chat quindi se avete delle domande vi prego di farlo usando i vostri microfoni e non usando la chat perché altrimenti non le posso vedere eh, allo stesso tempo vi chiedo la cortesia, ma vedo lo state già facendo tutti, di tenere chiuso il vostro microfono in modo da evitare eh, ritorni di audio. Allora, condivido lo schermo con voi. Eccoci qua. E condivido anche a questo punto la mia presentazione. Eh? Allora, ehm, l'idea ehm, è di fare un piccolo excursus, una piccola passeggiata su questo tema dell'inclusione sociale, che come sapete è uno dei temi più dibattuti in questo momento, anche eh, tenuto conto delle conseguenze dell'impatto sociale che ha eh, la pandemia del Covid e eh, cerco di esplorare questo tema dell'inclusione sociale, che naturalmente è un tema molto ampio, nella prospettiva dei diritti, in particolare nella prospettiva dei diritti umani. Ora, per affrontare questo tema, la prima cosa che è necessario fare è quello di eh, dare una definizione di cosa noi intendiamo quando parliamo di inclusione sociale. Eh? Esistono numerose definizioni, basta che voi su Google mettiate inclusione sociale o meglio social inclusion e vi ritroverete coperti da informazioni e da possibili definizioni. Ne ho scelta una che è una definizione come vedete nella slide della Banca Mondiale e che secondo me è interessante perché mette in luce un aspetto essenziale del concetto di inclusione sociale che è il fatto che l'inclusione sociale non è un dato di fatto, non è una fotografia di una situazione in un determinato momento ma è un processo è un processo attraverso il quale le persone e i gruppi di persone di una comunità migliorano il loro stare dentro a quella comunità migliorano le loro opportunità e la loro eh, dignità anche rispetto a quei gruppi e a quelle persone che vivono in una condizione di svantaggio in base alla loro identità, cioè in base a chi sono e alle condizioni in cui si trovano. Quindi l'inclusione sociale è quel, è quel processo attraverso il quale i soggetti vulnerabili vedono migliorare il loro di livello di coinvolgimento, di partecipazione. E quindi di opportunità all'interno della comunità e vedono rispettata in maniera sempre eh, migliore la loro dignità. È chiaro che se noi adottiamo questo concetto di eh, inclusione sociale, dobbiamo necessariamente eh, rilevare come il contrario dell'inclusione sociale, cioè l'esclusione sociale, la emarginazione sociale rinvii al concetto di discriminazione, quindi il contrario dell'inclusione sociale è la discriminazione e la discriminazione può avvenire per motivi molto diversi fra loro. Come sapete possiamo avere una eh, emarginazione che riguarda la precarietà economica, eh, così come la discriminazione e l'emarginazione eh, riguardano altri elementi dell'identità personale che sono l'appartenenza ad esempio ad un gruppo etnico, eh, l'appartenenza ad, un, ad una minoranza religiosa o uh, a un gruppo culturale, eh, la carenza di legami, la disabilità il genere e l'orientamento sessuale, quindi sono molteplici i motivi per cui alcune persone e gruppi di persone sono in una situazione di esclusione e discriminazione. E quello di cui dobbiamo sempre eh, tenere eh, conto è il fatto che spesso questi motivi di esclusione e di discriminazione si sommano gli uni agli altri. Ad esempio, essere una eh, donna povera e disabile pone eh, la persona in una condizione di svantaggio certamente superiore rispetto ad essere una eh, donna abile e con un buon tenore eh, sociale o con una buona posizione economica. E tuttavia... Mentre dobbiamo tenere presente della somma o del fatto che esiste questa discriminazione cosiddetta multilivello, perché colpisce la persona su più piani, dobbiamo poi andare a eh, individuare le ragioni e quindi cercare di prevenire, cercare di reagire alle ragioni di discriminazione e di emarginazione anche rispetto ai singoli eh, motivi. Quando parliamo di inclusione sociale, per avere, diciamo, un'idea anche così figurativa di che cosa intendiamo per inclusione sociale, possiamo eh, prendere questa immagine ed esaminarla, partendo dalla situazione che è l'esatto opposto della eh, inclusione, ovvero sia l'esclusione, eh? Come vedete qui in questa immagine, l'esclusione in che cosa consiste? Consiste nel fatto che le persone che sono tutte uguali, vedete sono tutti i puntini verdi, appartengono tutti ad uno stesso gruppo, ad una stessa comunità e quando parliamo di gruppo e di comunità, ad esempio la classe di per sé è una comunità, è un gruppo, no? All'interno di questo gruppo si rispettano determinate regole, si aderisce a determinati modelli di comportamento, siamo tutti eh, insieme diciamo, e riconosciamo l'un l'altro il diritto di far parte di questo gruppo. Esistono però una serie di persone, nel nostro caso, che come vedete sono pallini di colori diversi, i quali stanno fuori dal gruppo. Il gruppo Uh, li esclude nel senso che addirittura tende a ignorare la loro esistenza e a non prendere minimamente in considerazione la possibilità che queste persone diverse e la diversità, l'abbiamo detto prima, può derivare da qualunque motivo e le tiene fuori, cioè esclude la loro partecipazione. Un altro possibile modello di esclusione è quello della segregazione. In questo caso, che cosa succede? Succede che il gruppo dominante, diciamo così, eh, e che può essere dominante per ragioni culturali, storiche, economiche, che cosa fa? Riconosce l'esistenza delle persone diverse e decide di scientemente e in maniera sistematica tenerle fuori dalla comunità, tenerle fuori dal proprio gruppo e lo può fare anche ad esempio adottando degli strumenti legislativi, lo può fare anche attraverso il diritto. Uno degli esempi classici della segregazione, eh, ne possiamo purtroppo nella storia citare diversi, ma forse uno degli esempi più evidenti è quello del regime di apartheid in Sudafrica così come lo era il meccanismo della segregazione razziale negli Stati Uniti per non parlare delle leggi eh, razziali adottate eh, in Italia e eh, in Germania durante i regimi nazifascisti in tutti questi esempi è lo stato che si organizza in modo da tenere divisi e separati coloro che vengono eh, per un motivo o per un altro definiti come diversi e non accettabili una delle possibili risposte all'esclusione a alla segregazione è quella della cosiddetta integrazione e qui è un termine che è stato molto utilizzato negli anni passati, è tuttora un termine utilizzato, ma è un termine che non è in linea con l'idea di inclusione sociale, perché nell'inclusione sociale, l'abbiamo detto, la diversità perde pian piano in un processo la propria, il proprio significato, il proprio valore, perché si mira a garantire uguali opportunità. Nei processi di integrazione invece che cosa succede? Succede che la comunità, la maggioranza, il gruppo dominante, accetta l'ingresso della persona diversa. Ma in questa accettazione che cosa c'è? C'è sempre la posizione di potere, come dire io ti faccio entrare e puoi stare in gruppo con me, ma devi aderire a tutte le mie regole, ti devi conformare, devi diventare uno di noi, devi perdere le tue caratteristiche e la tua identità. Banalizziamo, se volete, eh, e pensate a un'espressione classica che eh, eh, quando vogliamo definire eh, una donna che magari ha raggiunto una posizione economica o di lavoro importante, diciamo, eh, aperte virgolette, è una donna con le palle, chiuse virgolette. Che significa questo? Significa che stiamo chiedendo alla persona di assumere le caratteristiche di qualcun altro per potersi vedere riconosciuto. Eh, la sua posizione, il suo diritto a far parte del gruppo. Eh? Quindi l'integrazione è basata sul concetto di normalizzazione. La differenza non va bene, quindi, e si cerca di eh, diventare eh, tutti uguali, eh? di far sparire la differenza. Infine, l'ultima immagine è quella invece della inclusione. Perché come vedete in questa immagine maggioranza e minoranza, pallini verdi e pallini colorati, sono tutti mescolati, senza distinzione. Che cosa significa? Significa che in questa comunità si è stati in grado di non far più contare le differenze e riconoscere un terreno comune in base al quale tutti possono partecipare in egual misura alla vita della comunità. Ecco perché appunto quando parliamo di inclusione, diciamo che è un processo che si riferisce ad una globalità di sfere, che guarda al gruppo, che interviene sul gruppo, che trasforma il modo con cui il gruppo sta insieme e che mira a valorizzare le pari opportunità al contrario la cosiddetta integrazione non è un processo fotografa una situazione è un approccio compensatorio si dice cioè al diverso poverino mi dispiace che tu sia diverso però ti faccio entrare lo stesso guarda al singolo cioè al diverso interviene sul diverso, cercando di renderlo compatibile con il resto del gruppo, quindi non trasforma in nessun modo i comportamenti del gruppo e mira alla normalizzazione, cioè mira, come si diceva, a rendere il diverso uguale il più possibile agli altri. Quando noi allora parliamo di inclusione sociale, dobbiamo pensare ad un movimento, ad un progresso verso una certa direzione che è quella dei pallini tutti colorati insieme. Probabilmente uno dei passaggi eh, negli ultimi anni più significativo nella direzione dell'inclusione sociale è rappresentato dalla Agenda 2030 eh, per lo sviluppo sostenibile. Adottata dalle Nazioni Unite, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015. Ora eh, sarei curiosa di sapere quanti di voi, quanti fra voi hanno eh, familiarità, abbasso un attimo la, la, la, la slide, quanti eh, fra di voi hanno familiarità con questa immagine. E quanti fra di voi hanno sentito parlare di sviluppo sostenibile e di Agenda 2030? Qualcuno mi può dare un segno? Io sì. Qualcuno? Lei sì. Chi è? Perché non vedo... Sofia. Una sola persona? Grazie Sofia, grazie mille sì. di aver condiviso questa cosa con noi. Ci sono altre persone che hanno sentito parlare di sviluppo sostenibile e saprebbero, ad esempio, dare una definizione di che cos'è lo sviluppo sostenibile? Vedo Martina, ci ha aperto il microfono. Sì, io sì. Perfetto, lo vorrebbe condividere con noi Martina che cos'è lo sviluppo sostenibile secondo lei? Non è un'interrogazione, logicamente, quindi non si preoccupi. Anche la quinta B ci dicono da Cortona: sanno che cos'è lo sviluppo sostenibile e hanno visto l'immagine dell'Agenda 2030. Questo è molto positivo. Vabbè. Lo dico io, eh? o meglio, provo a dirlo io perché logicamente considerate che a Siena c'è un corso, una materia, cioè offerta a tutti gli studenti dell'Università di Siena sullo sviluppo sostenibile e dura 40 ore, sono 40 ore di lezione, quindi io in 5 minuti, come capite bene, non posso che essere molto eh, generica e eh, tutto sommato superficiale. Comunque, eh, la definizione di sviluppo sostenibile noi la troviamo la prima volta nel 1987 in un rapporto presentato appunto alla Banca Mondiale, il cui relatore principale Brundtland dà il nome appunto a questo rapporto eh, e in questo rapporto si dice che lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che garantisce alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza mettere eh, in pericolo la possibilità della generazione futura di fare altrettanto, cioè di soddisfare i propri bisogni. L'elemento centrale di questo concetto di sviluppo sostenibile è appunto nella sua eh, inter e intra genera generazionalità, cioè si parla di un rapporto fra generazioni, la presente e la futura, così come si deve parlare di un rapporto nel presente fra le varie generazioni. L'altro elemento importante che possiamo ricavare da questa definizione di sviluppo sostenibile è la sua eh, multidisciplinarietà, perché quando si parla di soddisfacimento dei bisogni, chiaramente eh, abbiamo come idea non solo il soddisfacimento dei bisogni economici, quindi poter mangiare, eh, potersi eh, curare, poter ehm, avere accesso all'acqua, eh? ma eh, si parla anche di, eh, del soddisfacimento di altri bisogni, che sono quei bisogni collegati alla dignità della persona, così come si parla della necessità di rispettare l'ambiente in modo da garantire alle generazioni future il soddisfacimento dei propri bisogni. In quest'ottica di sviluppo sostenibile, come vi dicevo, l'Assemblea la Generale delle Nazioni Unite ha adottato un documento che si chiama appunto Agenda 2030, il titolo è Il futuro che vogliamo, eh? ehm, in cui eh, le Nazioni Unite hanno eh, esplicitato eh, questo concetto di sviluppo sostenibile attraverso 17 obiettivi l'idea cioè è quella che la comunità internazionale fra il 2015 e il 2030 debba muoversi tutta insieme quindi gli stati, le organizzazioni internazionali le organizzazioni non governative la società civile nel suo complesso e debbano muoversi tutti insieme verso la stessa direzione direzione rappresentata appunto dal raggiungimento dei 17 obiettivi per ciascuno di questi obiettivi poi diciamo ogni obiettivo si può a sua volta spacchettare in cosiddetti target traguardi e per ciascun traguardo per ciascun target sono stati individuati degli indicatori per consentire il monitoraggio cioè per capire verso dove si sta muovendo la comunità internazionale. Qual è il legame fra Agenda 2030, sviluppo sostenibile e inclusione sociale? Specialmente se noi, come abbiamo fatto, diamo ad inclusione sociale questa dimensione di riconoscimento delle opportunità, riconoscimento della dignità. Il legame noi lo troviamo direttamente nel testo della risoluzione che accompagna, cioè il documento, il testo scritto che accompagna l'immagine dei 17 obiettivi che abbiamo appena visto ed ecco che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite cioè tutti gli stati del mondo che cosa ci dice? ci dice che l'agenda 2030 i 17 obiettivi hanno come loro eh, premessa l'idea di raggiungere un mondo dove vige il rispetto universale dei diritti dell'uomo e della sua dignità, l'uguaglianza, la non discriminazione, un mondo in cui ogni bambino può crescere lontano dalla violenza e dallo sfruttamento, un mondo in cui ogni donna, ogni ragazza può godere di una eguaglianza di genere un mondo giusto, equo tollerante, aperto e socialmente inclusivo, come vedete, che soddisfa i bisogni dei più vulnerabili. Quindi dobbiamo imparare a considerare l'agenda 2030 non solo come un manifesto per la protezione dell'ambiente, perché l'ambiente e la sua tutela, sono una delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Quando parliamo di Agenda 2030 di sviluppo sostenibile, dobbiamo sempre ricordarci che ci sono tre dimensioni fondamentali che ci consentono di leggere questo documento. La dimensione appunto, ambientale, della tutela dell'ambiente, pensate ad esempio all'obiettivo 7 sull'energia pulita, all'obiettivo 13 sui cambiamenti climatici. La seconda dimensione che è quella economica, pensiamo ad esempio all'obiettivo 8 sulla crescita economica, a quello 9 sull'industria e l'innovazione, quello 12 se vogliamo sui consumi, ma la terza dimensione, quella di cui stiamo parlando oggi, è quella della inclusione sociale la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile che come abbiamo detto corrisponde eh, inclusione sociale significa rispetto dei diritti umani quindi l'agenda 2030 parla di diritti umani non solo di tutela dell'ambiente e di crescita economica anche se Dobbiamo dire la verità, eh, nella opinione pubblica, eh, in molti anche commentatori e, devo dire, anche in molti Stati, si tende a mettere di più l'accento sugli aspetti economici, sugli aspetti ambientali, che non sul tema della protezione della dignità umana. E questo certamente non va bene, perché noi possiamo immaginare un mondo molto pulito, e certamente ci aspettiamo che ciò accada, dove però le persone sono sottoposte a tortura, non possono esprimere liberamente il loro pensiero, non possono manifestare liberamente e senza vergogna e senza paura il loro orientamento sessuale. Quindi la dimensione della tutela dei diritti sta dentro l'agenda 2030 e non può essere tenuta da parte. Quali diritti? Da dove si parte quando si parla di inclusione, a quali diritti facciamo riferimento? E dove li trovo io? Se cercassi una lista di questi diritti, dove la vado a cercare? Eh, per l'appunto la cerco sempre dentro le Nazioni Unite. E una delle più importanti liste di diritti è rappresentata da questo trattato che è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata dalle Nazioni Unite nel 1989. Ora, se voi guardate quest'immagine, vedete che praticamente tutti gli stati del mondo sono blu, tranne uno che è azzurro. Che cosa significa questo? Significa che tutti gli stati del mondo hanno eh, firmato e ratificato questa, questo trattato, questa convenzione, quindi sono obbligati, almeno da un punto di vista giuridico, al rispetto di questo accordo internazionale, tranne uno, eh, lo Stato azzurro, che ovviamente come vedete sono gli Stati Uniti d'America, è oggi l'unico Stato del mondo a non far parte di questo sistema, perché eh, loro ritengono di essere già abbastanza brave, di non aver bisogno eh, di norme internazionali e soprattutto non hanno eh, nessun interesse ad avere la, i loro comportamenti come dire, sotto lo scrutinio di organi internazionali. Il motivo principale per cui gli Stati Uniti non entrano a far parte di questo sistema è che nella convenzione delle nazioni unite è esclusa la pena capitale per le persone che hanno compiuto reati quando non avevano ancora compiuto 18 anni di età questa convenzione è un trattato molto innovativo molto interessante non abbiamo purtroppo il tempo di eh, addentrarci nel suo commento eh, qui nella slide vedete l'elenco di quelle che sono le norme fondamentali di questo trattato. Questo trattato è facilmente reperibile in rete, basta andare sul sito di Unicef Italia e trovate il pdf eh, tradotto in italiano. Vorrei però attirare brevemente la vostra attenzione su due norme, eh, anzi tre, ma sarò breve. Di questo trattato. La prima, l'articolo 2, che ci elenca quelli che sono gli obblighi degli stati e come vedete i diritti, la dignità, eh, devono eh, essere riconosciuti a tutti e a tutte senza discriminazione. Eh? Vi ricordate, abbiamo detto che discriminazione è l'opposto di inclusione. E come vedete, la discriminazione, non è solo la classica discriminazione razza, colore, sesso, lingua ma anche l'origine nazionale, etnica o sociale, la situazione finanziaria, la loro incapacità, la disabilità ovviamente, ogni circostanza in base alla quale una persona che non ha compiuto 18 anni venga emarginata, esclusa, tenuta fuori dalla comunità. Come si fa a garantire il rispetto e a garantire l'inclusione? Beh, lo si fa attraverso uno strumento fondamentale che è unico nel panorama delle norme di diritto internazionale, dei diritti umani, e è eh, il cosiddetto diritto all'ascolto. Ora, pensate a voi stessi, pensate alla vostra esperienza di vita, pensate... Eh, alla vostra o oh, all'esperienza di vita di vostri amici, di vostre amiche e chiediamoci quanto oggi nel nostro paese questo diritto delle persone che non hanno compiuto 18 anni ad essere ascoltati e ascoltate sia in effetti in concreto garantito culturalmente siamo un paese in cui ciò non avviene. Non avviene perché l'atteggiamento culturale diffuso nella società e nelle nostre istituzioni è quello dell'adulto che si sostituisce alla persona che non ha 18 anni perché si ritiene che la persona che non ha 18 anni, il cosiddetto minore, non si ha capace di stabilire cosa è meglio per lui o per lei, e quindi siccome non è capace eh, da un punto di vista giuridico, non si ascolta, non si coinvolge neppure nelle decisioni che lo riguardano. E questo è uno diciamo, degli elementi di maggiore debolezza all'interno di molti ordinamenti giuridici, compreso il nostro. Eh? Concludo portando alla vostra attenzione un'altra norma fondamentale della eh, Convenzione delle Nazioni Unite che è l'articolo 29, cioè il diritto ad essere educati sui diritti. Come si fa a promuovere l'inclusione sociale, come si fa a promuovere i cambiamenti culturali e i cambiamenti normativi che sono necessari per garantire il rispetto della dignità umana di tutti e di tutte se le persone non hanno ricevuto una educazione anche in termini di diritti. E di nuovo come si fa a contribuire al processo di sviluppo sostenibile se si ignora che cos'è lo sviluppo sostenibile se si ignora l'esistenza dell'agenda 2030 è molto difficile, per non dire impossibile ecco perché non è un caso se appunto nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia gli stati si assumono l'impegno non solo di garantire l'accesso all'istruzione per tutti e per tutte quantomeno nell'istruzione primaria ma come si dice qui in questo articolo 29 l'educazione deve avere come obiettivo quello di sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite, oltre che a far sì che l'educazione sia sviluppo della personalità e non semplice passaggio di nozioni, passaggio di conoscenze. Di nuovo, e, e, e con questo concludo, pensate alla vostra esperienza di studenti, pensate a... Eh, quello che avete fatto nella scuola elementare nella scuola media che state facendo o avete fatto molti sono in quinta quindi stanno finendo nella scuola superiore e poniamoci due domande la prima è quante volte nella mia vita di studente o di studentessa ho parlato di diritti umani non così per sentito dire ma ho cercato mi è stato proposto di conoscere che cosa sono i diritti umani e la seconda domanda che è forse ancora più importante quando si è parlato di diritti umani lo si è fatto leggendo un testo passando una conoscenza o lo si è fatto in modo da sviluppare la capacità sviluppare la competenza per essere consapevoli dei propri diritti e soprattutto essere capaci di reagire di fronte alla violazione non solo dei propri diritti ma anche di quella degli altri perché ovviamente se ciascuno di noi è consapevole dell'essere portatore o portatrice di diritti fondamentali dovrà anche essere capace di reagire di prendere una posizione eh? quando oh, si accorge che nel mondo che lo circonda o che la circonda ci sono delle violazioni. Mm? Vi ringrazio per l'attenzione, come vedete qui io ho riportato il mio indirizzo di posta elettronica, sono assolutamente a vostra disposizione, se avete delle curiosità, se volete avere accesso a dei documenti, eh, basta che mi eh, mandiate una mail. Questo lo dico naturalmente sia agli studenti e alle studentesse che eh, ai docenti e alle, docente, alle docenti. Scusatemi. Vi ringrazio per la vostra eh, attenzione e naturalmente sono adesso qui a vostra eh, completa disposizione se ci sono. Eh, delle domande, delle curiosità, sia diciamo su, quello, su, su questo breve, eh, quanto brevemente vi ho esposto, che eh, sull'organizzazione del corso di laurea in Scienze Politiche dell'Università di Siena o qualunque altra. Ehm... Eccoci. Così, mi senti, professoressa, buongiorno. La sento bene. Eh? Sono sì, Isabella Lucinda, docente di diritto e economia presso l'Istituto Bandini di Siena. Sono qui con i ragazzi della quinta FM SIA. Allora volevo farle una domanda riguardo all'ultimo argomento che ha trattato: la disobbedienza civile. Se una norma giuridica, una legge è in contrasto con un diritto umano, è possibile non rispettare? questa legge. Questo è poi un tema trattato in modo molto approfondito dall'ex magistrato Gerardo Colombo, che io certo. ho sempre scritto. purtroppo quest'anno non sarà possibile assistere alla sua videoconferenza, però è un tema che lui, a lui è molto caro, nel senso che lo va lo, lo diffonde nelle scuole fra i ragazzi perché come sappiamo c'è l'obbligo di rispettare le leggi pena la sanzione però quando una legge è in palese contrasto con un diritto umano la nostra coscienza poi cosa ci impone? Chiaramente si può fare riferimento anche al nazismo di cui molti, certo. molti Soldati, Molti eh, eh, crimini eh, sono stati commessi però nell'assoluta eh, inconsapevolezza di, fare un, eh, di ledere insomma, diritti umani. È un tema molto delicato, molto difficile da trattare, però volevo così un suo giudizio. Su questo aspetto, sì, è grazie. Fa un'altra domanda che ho fatto prima: come mai nell'articolo della convenzione si fa riferimento alla razza? Ancora si usa questo termine? Mi sembra che non sia, diciamo, più adeguato in questi contesti. Grazie di rispondere a tutte le due le sue domande partendo dall'ultima, perché si continua a fare riferimento alla razza? Eh, perché eh, è pur vero, e lo sappiamo ormai da tempo, che eh, dal punto di vista scientifico non esiste la razza, eh, ma esiste il razzismo. Eh, esiste cioè, eh, nel, purtroppo, in molte persone il convincimento che la razza esiste. E, e, e queste persone tengono un comportamento che è un comportamento razzista e siccome la parola razzismo è una parola eh, eh, che, che stigmatizza in maniera molto negativa un comportamento, è per questo che a livello internazionale la si continua a usare. Cioè si continua a dire, è vero, lo sappiamo che le razze non ci sono, ma noi vogliamo dire con forza che il razzismo non ci deve essere. È per questo che il termine viene ancora utilizzato. Possiamo discutere se sia una scelta valida o meno, ma purtroppo, l'esempio del razzismo è quello che si collega bene anche a quello che lei diceva sulla disobbedienza civile, non basta dire io non sono razzista, Bisogna essere antirazzisti, ovvero sia bisogna prendere posizione e, e, e certamente talvolta, in casi che però non sono poi, per fortuna, ehm, eh, estremamente frequenti, bisogna arrivare anche al punto di disobbedire. Eh, naturalmente essendo consapevoli delle conseguenze, in un sistema di diritto chi disobbedisce... Eh, deve essere anche pronto a, a, a, come dire, si assume la responsabilità del suo atto di disobbedienza e delle, delle sanzioni che da questo derivano. Basti pensare, non lo so, uno degli un esempi che possiamo fare no, è la posizione dell'associazione Luca Coscioni no, e dell'aiuto eh, che prestano in termini di fine vita, finendo regolarmente di fronte a un giudice per questa loro affermazione però se posso dire ehm, prima di arrivare alla disobbedienza civile che non sto di cui non sto negando l'importanza e in alcune circostanze anche eh, l'utilità o la necessità eh, prima di arrivare alla disobbedienza civile c'è bisogno di fare un percorso che sia un percorso anche se vogliamo. Di autocritica, no? E, e intanto bisogna essere eh, per disobbedire, bisogna conoscere molto bene quello di cui si sta parlando. Eh, quindi le norme, i principi, eh, li dobbiamo conoscere fino in fondo e eh, è necessario che eh, ciascuno di noi si interroghi. Eh, su quanto nella nostra consuetudine di vita, nelle nostre abitudini, nel nostro vivere quotidiano siamo coerenti con l'idea della protezione dei diritti umani. Eh, vi faccio un esempio banalissimo, mi, mi, mi scuserete se uso un, una storia personale in questo senso. Io da sempre occupandomi di diritti umani mi sono occupata di discriminazione di genere che secondo me è uno dei grandi temi della violazione dei diritti umani nel nostro come purtroppo in moltissimi altri paesi, eppure, eh, quindi, pur conoscendo le norme, pur avendole studiate, pur essendomi sempre occupata di questi temi, eh, io ho una figlia alla quale, eh, quando era piccola, Uh, ho comprato vestiti rosa, ho regalato le barbie, uh, ho fatto vedere Cenerentola. Ora non c'è nulla di male in tutto questo, naturalmente, però come dire, io mi sono uh, prestata in maniera inconsapevole a uh, portare avanti, eh, a confermare uno stereotipo di genere che è quello che vuole uh, la bambina. Che, che faccia la bambina che faccia i giochi da bambina che veda i cartoni animati da bambina e via discorrendo quindi questo per dire che alle volte eh, è proprio necessario fare un lavoro su se stessi per rendersi conto fino in fondo di cosa vuol dire eh, avere consapevolezza dei propri pregiudizi e poi essere capaci di eh, di reagire e, e, mh, prima di arrivare alla, alla disobbedienza civile forse è importante che ognuno di noi abbia fatto questo percorso di consapevolezza non so professoressa se ho risposto alla sua domanda ma insomma questo è quello che penso diciamo ecco. ci sono altre domande? curiosità? Ok, eh, io spero di vedere molti di voi in aula eh, a Scienze Politiche presto, eh, sapete che in questo momento noi stiamo adottando una didattica mista, per cui abbiamo alcuni studenti in aula, altri che ci seguono invece da remoto, e speriamo che questo non duri molto a lungo ancora. E ripeto, sono a vostra disposizione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per qualunque vostra esigenza. Ginetta, forse possiamo salutare? Sì, a questo punto salutiamo e ringraziamo tutti, in maniera particolare salutiamo Alessandra che ha dato un po' diciamo, del suo tempo per, per spiegarci meglio alcune, alcuni aspetti relativi sia a quelle che sono le condizioni delle disuguaglianze, ma anche aspetti di approfondimento e questo è sempre molto utile sugli obiettivi della, della 2030, che saranno ovviamente oggetto di eh, anche attenzione da parte delle scuole e dei ragazzi stessi. Per cui se non ci sono ulteriori interventi, di nuovo grazie a tutti gli studenti e ai docenti che hanno partecipato. Naturalmente se qualcuno di voi volesse avere le slide mi, mi manda una mail, e un docente o uno studente, insomma le posso fare avere senza problemi. Benissimo, grazie mille allora, arrivederci a tutti e a tutte, grazie Ginetta, anche a te arrivederci. Arrivederci. arrivederci, grazie, grazie pure, arrivederci. Arrivederci, grazie mille.